La Romania. Da Romania. La Romania? Romania? Dalla Romania. Della Romania. Dalla Romania. Romania. Quanti anni sono che sei in Italia? Dieci anni. Hai mai votato qua in Italia? No, perché non si può. Come mai non si può? Non si può perché ti serve la carta quella, devi andare dove lo trovi, devi perdere giornate per stare a fare una coda lì, per prenderti la, quella carta di vuoto. Conosci tu qualche ex candidato? origine romena lo sai fanno niente, per, non fanno niente per noi qua in Italia e così anche questa qua non mi interessa quindi non ti senti rappresentato comunque per niente per niente e in Romania mi hai votato prima di arrivare in Italia sì sì sempre okay. ho votato pure una volta qua con la carta di identità però al consulato però per la Romania non per la 8 anni. 8 anni. E questi 8 anni ha mai votato qua in Italia? No. Mai? No, no, no. Prima di arrivare in Italia in Romania aveva sì. votato? Sì, no. come mai in Italia non ha mai votato? Eh, non so, non, non mi sento sicura. Non si sente rappresentata? No. Se per le prossime europee magari? Sì, sì. vorrei votare, sì. Okay. a me votato qua in Italia? no mai, come mai? Eh, pochi anni che ho la residenza qua, poi. non guardo tanto a politica, perciò... Non interessa la politica? Non è che non mi interessa, però se cambiava qualcosa, sì, mi interessava, però... Se so qualcosa qua se in Italia? posso cambiare io qualcosa? Qua in Italia, sì, perché adesso se sono qua, no? ormai se c'è una residenza qua, sono un cittadino italiano. Qua che... E sa che fra pochi mesi ci saranno le elezioni europee? Ho sentito, adesso anche io, fra un po', un po' di giorni fa, che mi ha detto uno che si possiamo anche noi votare, poi spero di... Si possono anche votare candidati per quello, che, per quello che mi diceva un mio cittadino che si possono votare anche dei nostri candidati che, rumeni, che, esatto. che, che candidano romeni. candidano vediamo boh. pensa che andrà a votare non lo so speriamo forse come se sei? mi incontro con altri amici che hanno voglia di votare andiamo anche noi quindi la motivazione, forse... che, la motivazione che la spinge a andare al voto e ehm... cambiarsi qualcosa qua un buono anche per noi per non guardarci tutti come stranieri, immigrati, ma anche se Me ci guardano adesso, tanto siamo stranieri, anche però... siete cittadini europei comunque. Sì, però il mondo è tutta libero adesso, no? io penso che anche se sono rumeno, boh, se sono qua, se sono bravo, lavoro, che mi faccio il mio lavoro, non rubo, non faccio quello, pago i contributi, allora devo essere guardato come un cittadino italiano, come una persona, come una persona magari. Devo avere il diritto di essere rappresentato. Sono quasi 15 anni che sono a Torino. Lei sa che può votare qua in Italia? Sì, lo sappiamo. Ha mai votato qua in Italia? No, ancora non abbiamo votato perché siamo stati informati proprio poco e normalmente la politica ci interessa un po' di meno sì. quindi dal consolato dal vostro paese non ricevete comunicazioni in merito? no non abbiamo ricevuto mai né dal consolato né dall'ambasciata e sa che tra qualche mese ci saranno le elezioni europee? Sì, se non sbaglio a maggio e sa che può anche votare i suoi cittadini? si si sì, sì, sappiamo sappiamo se ci comunitari europei sappiamo che possiamo votare in sì, no? adesso sì, non... sì, non... vediamo pensa che andrà a votare io sinceramente vorrei votare anche se con la politica perché non è, è in senso tutti i problemi che ci sono in Parlamento italiano non sappiamo neanche noi esattamente cos'è meglio, sinistra, destra c'è un po' di casino diciamo. di un po' di confusione questa. è la parola giusta 28 e non posso votare perché adesso non ci l'ho residenza. E in Romania aveva mai votato prima di anni? Sì, noi votavamo sempre la Romania. Sono 5 anni. Hai mai votato per Taco? No, ancora no. Hai l'età per votare? Sì, l'età realtà ce l'ho per votare, però non ho ancora il diritto, diciamo. in Europeo, lo sai? Sì, questo è. Ah, non lo sapevo questo. sai che a maggio saranno le elezioni europee? No. Non ti interessa quindi la politica? No, a me cioè, mi interessa, più che altro la leggo ogni mattina, la sento parlare ogni mattina. Però fino adesso non mi sento parlare della cosa del voto europeo, diciamo. Più o meno, c'è cioè, la prima volta ho detto quando avevo 16 anni, però sei, sono vacanze, sono due anni che sono qua. Hai mai votato qua in Italia? Eh, no. Sai che puoi votare? Sei sì lo so, però sai con la politica io. Lo... Cioè, sei da noi solo ladri e penso che anche qua. Sono... Quindi, non, ci cioè. senti, non ti senti rappresentato dalla politica, né rumena né italiana? No, no, no. ma immagino che da noi c'è il padrone de, del. del la squadra di calcio che fa i rappresentanti nel Parlamento Europeo, che ha fatto solo quattro anni di scuola, però lui è lì, e... ma non capisce niente, solo perché ha soldi, perché è guadagnato. sei sai. Non... E sai che a maggio saranno le elezioni europee? Non sapevo, non sapevo. <ride> non sapevo, no. E persone, persone anche rumene che te ne hanno parlato? Mm, no, no, sì. perché tanti, cioè, tutti i miei amici non è che siamo pazzi dopo il politico, quindi se... Meglio che gli diamo un calcio nel culo che un voto. Okay. <ride> quindi non ti interessa andare a votare? No, per... no, no, no, no, no, minimo interessa. Neanche. Neanche per poter cercare di cambiare la situazione. Ma per... tanto non cambia niente. Che sono andato la prima volta quando ho fatto le tappe, sono andato a votare però. In Romania? Sì, in Romania, però non cambia niente. Quindi fai solo lì a mettere il timbro e loro fanno quello che vogliono. Allora, perché, sì. Sono le primo S prima, però poi fanno... sì, da noi funziona così. Cioè, quelli che fanno la politica vanno in giro con la serie 7 sai le BMW fanno... c'è cioè, la gente c'è qualcuno in città che non c'è cioè i ragazzini in campagna non c'erano neanche la luce neanche i servizi igienici in casa sai come, come in Africa pure essendo un paese europeo quindi sai, uno che ha quattro classi di, di scuola che va lì a fare il rappresentante ma secondo te capisce qualcosa no. quindi non, non... Preferisco fare il mio lavoro, non, tanto non mi danno nessuno un aiuto o qualcosa, no. Preferisco non chiederlo eh, ma anche chiederlo, non eh. risolvi niente.